cemica <ride> io devo <ride> fare il criminologo hai studiato per fare questo? Essere... volevo fare la mia specialistica in criminologia ma uh, io quando ho visto quel telefilm no. nooo spettacolare sta cosa! <ride> Mi ricordo come quei robi cinesi pazzeschi. Ma abbiamo tentato con questo: sono che al 50%. È uscito un blocco unico. Que anche questa non come quello: c'erano tante tanti strutture.